La tua è una professione nuova, di quelle che fai fatica a spiegare? Apogeo può aiutarti a migliorare nel tuo lavoro, grazie a libri, corsi e articoli pensati proprio per te che ti occupi di tecnologia, marketing, design o fotografia. Da oltre 30 anni lavoriamo per cercare i migliori esperti e li aiutiamo a mettere quello che sanno a disposizione degli altri. Siamo un editore, parte del gruppo Feltrinelli e leader di mercato per la manualistica tecnico-professionale. E come ogni editore, il nostro lavoro è selezionare, filtrare e pubblicare in altre parole, portare al pubblico. Per questo sappiamo che i contenuti oggi non mancano, ma tu hai bisogno di informazioni pratiche e guide che ti aiutino a usare gli strumenti in modo ragionato, senza sprecare tempo nella rincorsa dei trend del momento. Ispirati dal nostro nome, ci piace guardare lontano e non smettere mai di sperimentare, esplorare e cercare nuovi modi per presentarti idee e competenze anche in formati non convenzionali.